collana insomma con monica ne abbiamo già eh, chiacchierato perché come si diceva è eh, alla, quarta, alla quarta uscita e ha inaugurato a ottobre del 2020 con i primi due titoli che sono questi di eh, Pier Domenico Baccalario e di Daniele Nicastro la tempesta e il prigioniero nella pietra ci saluta anche Silvia Nono che è appunto la direttrice di questa collana è uscito poi a gennaio invece il, il terzo volume di Manlio Castagna eh, l'amore vince tutto eh, che è che, qual è la caratteristica, per farla breve, di, questi, di questa collana, di questa, di questa serie che inaugura la collana di Emos per ragazzi. Eh, la collana di carta. Ecco qua, svelato. Perché Emos, insomma, fino, fino a, a questo ottobre si è occupata sempre di libri, anzi di audiolibri, meglio dire per ragazzi, ma sempre solo nel formato audio. Eh, avevamo questo grande sogno nel cassetto: che era quello di fare dei libri. Parlanti, perché questo sono: i libri della collana di Mercurio, hanno questa caratteristica: sono dei libri di carta, quindi con tutte le loro caratteristiche, eh, eh, diciamo, tradizionali della lettura, ma a fianco alla possibilità di una lettura eh, con gli occhi, vediamola così, c'è la possibilità di una lettura con le orecchie. Che viene data in due modi: una è quella ehm, tra, appunto dell'audiolibro eh, integrale letto da Riccardo Riccobello, che è stato veramente un un grande a interpretare questi quattro diversi eh, artisti, poi vedremo appunto nel dettaglio di cosa stiamo parlando, che si manifesta in questo modo con un codice QR che è inquadrato con lo schermo del cellulare fa risuonare direttamente la voce appunto del lettore che racconta la storia, ma noi non ci siamo fermati qua perché altrimenti il bello del gioco eh, si sa sarebbe finito subito, ma ci siamo inventati anche altre ehm, tre momenti audio che sono sparsi nel testo sempre sotto forma di piccoli codici quare ehm, eh, che eh, sono addirittura dei contenuti eh, che gli autori hanno scritto apposta per l'audio quindi non sono scritti nel testo ma rappresentano quello che io eh, così per ehm, per mia eh, perversa fantasia personale ho immaginato come dei pop up audio cioè sono proprio delle espansioni sonore alla, alla narrazione tradizionale dove appunto la voce dell'autore della, della, dell pa eh, parla e del lettore, quindi parla, fa parlare l'artista protagonista di questo libro. Perché? Qual è l'altra caratteristica di questi libri? Che i tre bambini protagonisti che vediamo in ogni copertina sono, sono presenti, illustrati dalla bravissima Kalina Muova, che sono Jamal, eh, mm, Lorenzo e Nina, Viaggiano nelle città dell'arte italiana indietro nel tempo e incontrano i grandissimi protagonisti del panorama artistico italiano, ma posso os oserei dire mondiale. E, e, e In questi codici qua, sparsi, Parla proprio l'artista, quindi per quanto riguarda il libro di, eh, di Pier Domenico era Giorgione, per quello di Nicastro era Michelangelo, per quello di ehm, Manlio Castagna era Caravaggio e qui lascio la parola invece a Davide Morosinotto che ha individuato nella sua scelta perché ogni artista ha scelto liberamente il proprio, ogni scrittore ha scelto il suo artista, ha scelto Giotto. Nina, dico bene domandò l'uomo che abitava in cima alla torre. La ragazzina era ancora ferma sulla soglia. Lui le dava la schiena, come appollaiato sopra un'enorme poltrona dallo schienale vertiginoso. La finestra era aperta, ma non entrava un filo d'aria. La stanza era polverosa e puzzava di carta e pelle vecchia, cotte dal sole. «Dice bene», rispose Nina. «Vieni pure». Il pavimento di legno scricchiolò sotto ai suoi piedi. E quando si fermò, Nina continuava a vedere lo schienale e l'ombra di quell'uomo. Aveva un lungo naso, le dita sottili con molti anelli, uno diverso dall'altro. «Tua mamma come sta?» le domandò. «Molto bene, signore. Mi ha detto di salutarla». «La brava Inge», ricordò l'uomo, facendo poi cadere la voce. Inge Pabst, esatto. La pelle della poltrona crepitò mentre lui si aggiustava sul cuscino è felice mi sembra contenta rispose nina immagino che dirigere la galleria palatina fosse tipo il suo sogno da ragazzina e tu firenze è molto meglio di monaco uno sguardo balenò dall'ombra come un lampo di luce su una vela in tempesta intendevo e qual è il tuo sogno anche tu vuoi comprendere i misteri dell'arte nina sentì arricciarsi i peli delle braccia L'occhio dell'uomo che aveva intravisto di profilo le sembrò quello di un uccello. «No», rispose dominando la paura. «Credo di no. Anzi, sono sicurissima di no». L'uomo rise. <ride> «Te l'ha detto tua madre di rispondermi così?» «No», rispose di nuovo Nina. «Non mi ha detto niente sul nostro incontro, tranne che... che... che era importante che venissi, di stare tranquilla, perché... L'uomo le lasciò il tempo di scegliere con cura le parole. «Perché lei non è cattivo». Lui si lasciò affondare nello schienale con un sospiro divertito, il suo volto di nuovo nascosto. «No, non troppo almeno». «Mi aveva avvertita che l'avrebbe detto», rispose Nina. «E di cos'altro ti ha avvertita? Hai paura?» Nina si guardò intorno imbarazzata. Era entrata in quel palazzo di Firenze, Aveva spinto una stretta porta senza numero civico ed era salita fin lassù lungo un camminamento stretto e alto, come quello di una torre medievale. In tutto il palazzo c'era un'unica stanza abitata e in quella stanza un'unica persona con una poltrona e una grande finestra aperta. Quando si progetta una, una collana, una serie come questa, che è fatta di storie verticali, cioè Ogni libro della collana dei misteri di Mercurio può essere letto indipendentemente da, dagli altri, quindi non c'è un uno, un due, un 3 eh, senza i quali non si capisce che Lord Voldemort in realtà è Riddle. Eh, quindi non c'è una, una crescita orizzontale necessaria, sono libri che si possono godere tutti indipendentemente. La prima cosa da fare è mettersi d'accordo su quelli che sono uh, i, i pilastri della, della collana. Questa ne ha due fondamentalmente. Uno, l'avete detto, è Mercurio, questo misterioso uh, uomo, forse, donna, forse, uccello nero che ogni tanto eh, cammina eh, nell'ombra o vola davanti ai ragazzi. Chi è Mercurio? Prima grande domanda, eh, a cui forse nemmeno noi autori sappiamo rispondere bene. O non vogliamo. E la seconda parte, la seconda, il secondo pilastro è fatto dai tre ragazzini che sono protagonisti de, della storia. E sono tre ragazzini che sono stati inventati dal terzo e misterioso autore della collana, che non è qui presente, che si chiama Manlio Castagna. Che in una giornata di sole come sono tipiche a casa sua, lui è di Giffoni, vicino a Salerno, eh, ha inventato i, i tre personaggi. Di cui, eh, se volete, poi di Daniele vi racconterà. Eh, anzi, Daniele Angelo <ride> vi, vi, vi racconterà meglio. Quindi, da Maglio eh, arriva eh, questa, questa idea dei tre ragazzi. Il eh, misterioso Mercurio arriva da Emos e cosa ci facciamo? Daniele ed io con questi personaggi, tutto il resto, li approfondiamo, li cominciamo nel suo caso a scolpire perché lui si è occupato di Michelangelo, io invece sono di un pittore, Giorgione, di cui ho un paio di tele qua su di me, così se, se dovessero un servire, originali. sì sì un paio di originali presi, presi così a Castelfranco quando vado a trovare gli amici. Ma, eh, scherzi a parte, noi ci siamo potuti concentrare sulla eh, costruzione a tutto tondo di questi tre personaggi che sono quindi anche cambiati rispetto a come magari se li era inventati quando è stato folgorato sulla via di Giffoni. E, e, e sono diventati quelli che, che avete letto in, in, in questa storia. Ovviamente io ho avuto un... Un privilegio quello di descriverli per primo e quindi eh, i miei colleghi eh, daniele eh, che è già uscito e maglio che uscirà credo in primavera col terzo libro della, della collana un po hanno dovuto seguire alcune mie descrizioni che erano a detta loro particolarmente riuscite e quindi succede così che quando si lavora insieme eh, c'è chi inventa c'è chi inventa insieme e c'è chi costringe poi gli altri anche a seguire le sue intuizioni. È una costrizione che fa parte del nostro lavoro, anzi, senza, senza certe costrizioni e certi vincoli non, non sarebbe così eh, divertente e stimolante fare il nostro, il nostro lavoro. Daniele, se e vuoi qui? raccontare chi sono i tre ragazzi. No. Scusi, Vado a no. Ok, eh, tra l'altro stavo per dire la stessa cosa, cioè i paletti, le costrizioni, chiamiamole così, in realtà stimolano la fantasia per cui... Proprio da, una di questi, da uno di questi paletti, cioè uno dei tre personaggi, Lorenzo, quello che vediamo qua in mezzo particolarmente prestante e atletico, mi, sono, mi è venuta l'idea di strutturare una trama in cui, beh, ma se uno a cui piace il parkour, uno atletico, brillante, eh, cade e comincia ad avere paura, cosa succede? Ecco, e, e da lì sono partito a strutturare eh, la trama del prigioniero nella pietra. Però a parte Lorenzo che è fiorentino doc e, eh, ed è quello atletico del gruppo, poi abbiamo anche eh, Nina e Jamal. Nina è la figlia della direttrice di Palazzo Pitti. Quindi è una ragazza brillante che è cresciuta a pane e arte. Lei stato... no, non ce ne vogliono i direttori ufficiali di, di, di Palazzo Pitti, la nostra è una direttrice di passaggio per la città e eh, che porta con sé anche, anche sua figlia. È un omaggio, non è un, nulla, nessun riferimento è, è voluto. Ecco. Esatto, esatto. Siamo, siamo, siamo scrittori, quindi non vogliamo prenderci assolutamente nessuna responsabilità. Per fortuna abbiamo la fiction dalla nostra parte. E, e quindi lei conosce tutto di arte, conosce le opere, conosce i pittori, gli scultori. Il suo preferito è Caravaggio, eh, ma questo non le impedisce di dispensare informazioni qua e là su, eh, su tutti quelli che incontrano e soprattutto quando ce n'è bisogno. Il terzo è Jamal, che eh, è un è di seconda generazione, i suoi sono egiziani, eh, lui però è nato e cresciuto qui in Italia e lui legge tantissimo, per cui richiama alla mente delle citazioni o dei libri o delle cose che possono venire utili in qualsiasi momento delle loro avventure quando devono risolvere uno dei misteri che gli propone Mercurio, e quindi si, si capisce subito, sono tre amici ben amalgamati, ecco, eh, tre, ognuno con il suo proprio carattere, con la sua propria testa, ma in, uniti insieme sono una forza della natura in grado di eh, fare praticamente qualunque cosa. Come nasce questa, questa trama? In realtà eh, non nasce solo da me, eh, insomma, da una mia idea, ma dalla collaborazione con eh, il gruppo di cui faccio parte, di, di Bucconatri. Eh, oltre a Pier Domenico Baccalario anche Maglio Castagna che è un po' il, il padrino di, di, di questa serie ed è lui stesso che ha in realtà avuto l'idea di Nina, Giamale, Lorenzo eh, e che ha portato un po' avanti, ha fatto da testa di ponte di questa, di, di questa avventura e poi tutti insieme abbiamo collaborato per dare una forma un equilibrio ai vari personaggi e la cosa bella è che ognuno ha potuto mettere le proprie caratteristiche il proprio stile e anche proporre quindi è stato molto bello la libertà che, che abbiamo potuto uh, avere nella scelta dei personaggi eh, io ad esempio sono andato subito in controtendenza scegliendo uno scultore invece, vabbè, anche pittore, ma eh, in, in modo particolare una scultura eh, famosissima e importante rispetto invece ai libri di Pier Domenico e a quello di Di Maglio che, che uscirà, poi magari, non so, ne parla Carla eh, se si può dopo. Sì. E... Ok, e quindi è stata un'esperienza molto, molto bella. E abbiamo potuto veramente sfruttare le nostre caratteristiche di lavorare, cioè, in gruppo, di, di lavorare come team per valorizzare la storia, perché alla fine la cosa più importante è la storia eh, che leggerà il lettore o la lettrice, eh, perché lo possa coinvolgere il più possibile e trascinare dentro l'avventura. Ecco, la cosa bella di questa, di questa serie è che è un mix Uh, perfetto, incredibile, di avventura, mistero e arte. Uh, così non ce ne sono, a meno che io sappia, di, di altre serie su, che trattano l'arte in questo modo. Quindi sono felicissimo. Sì, infatti non abbiamo accennato tanto alla trama del libro, la racconto brevemente, racconta di questi tre ragazzi che hai nominato, Nina, Jamal e Lorenzo, che sono tre ragazzi che si ritrovano a vivere queste avventure eh, pazzesche e a fare dei viaggi nel tempo, a dover risolvere dei misteri legati alla storia dell'arte e anche entrare in contatto con quindi, epoche diverse, ma anche con i grandi maestri eh, de della storia dell'arte. Questo è un progetto che è stato possibile grazie a un'intuizione da parte dell'editore Emons che ci ha contattato nella figura di Manlio Castagna che è stato il primo di noi a entrare in contatto con dare l'idea iniziale di, dei misteri di Mercurio, poi è stata portata dentro l'agenzia Bucone che non è una struttura, non esiste come nemmeno come uffici se per questo, ognuno di noi lavora in casa propria, ci vediamo quando ci si poteva vedere eh, molto spesso durante l'anno, adesso un pochino meno, ma, ma, ma la cambia poco. E da un'idea, un tutti a, a, aumentano questa idea dando contributi, suggestioni cosa da fare e cosa da non fare, e, e c'è qualcuno del gruppo che si occupa di redigere una specie di minuta, no? di documento, eh, dove tutte le idee buone della, della iniziale sono messe per iscritto, sono codificate e valgono per tutti, ovviamente quelle del misterio di Mercurio sono valse per noi, dopo che Emons leggendola ha detto: mi piace così, ma metteteci anche un merlo, ecco, ah, beh, mettiamoci anche un merlo, no? e, con queste, e partendo in realtà, eh, sto scherzando, <ride> è un penuto misterioso per costruire poi i nostri, i, i nostri personaggi, ma l'idea di collaborare sta proprio nel collaborare nella visione, no? è una visione che ha un pezzetto di, di incastro, di castagna, di Pierdomenico e di altre persone che vogliono non si vedono, no? Contente anche di sparire, nel senso che non è che abbiamo questa grande. volontà di sempre lì, no? Ma ci piace che escano le storie, i progetti, i libri, come in questo caso. Poi insomma, qui abbiamo davanti un libro con la voce, un libro parlante. Io io non, non ho mai visto niente di più bello. Insomma, da ragazzino, avessi avuto un libro che, che, che mi parlava, non avrei fatto altro che, che, che ascoltarlo e leggerlo insieme, no? e poi Dani qui, qui ci sono anche dei segreti no? in ogni libro tipo che parlano eh sì sì in realtà abbiamo già un po' accennato ai segreti però eh, sono veramente una che, che ancora di più questo che già di per sé stesso fatto le anche... bellissime sì, sì. sì. immagini di più che io non ho mai trovato nei libri eh. e sarebbe giusto per sì. anche da ragazzo onestamente ognuno di noi ha seguito una, una, una sua passione particolare Giorgione è, è la grande rockstar de, de, de, del suo periodo storico Insomma, come tutte le grandi rockstar incidono quattro pezzi e poi o scompaiono o muoiono o si dice che sono morti e non lo sono Giorgione fa, fa altrettanto non, non ha nessun interesse sulla sua biografia eh, nemmeno a firmare i quadri quindi anche un pittore che fa il ghost di se stesse se, se, se vogliamo eh, è straordinariamente bravo eh, non si sa nemmeno se fosse grande, grosso e quindi Giorgione oppure semplicemente fosse un grande compagnone e facesse risse con gli amici eh, ma eh, com come ho avuto modo di raccontare per me quando l'ho scelto non ho avuto dubbi perché eh, io vengo da una famiglia di di legali e sono figlio unico e non faccio eh, la professione di famiglia e Giorgione veniva anche lui da una famiglia di legali e si impuntò a un certo punto per non seguire le orme paterne all'epoca e provare a seguire la sua vocazione. E, in, in, que questa storia qui mi venne raccontata quando appena laureato andrei a, a lavorare alla normale di, di Pisa dove ebbi il privilegio di lavorare per qualche tempo con Salvatore Settis, che è uno dei grandi esperti italiani di, di Giorgione. Il suo libro sulla tempesta è, è meraviglioso, e consiglio a tutti voi eh, di leggerlo, che in una cena mi raccontò questo aneddoto e, e quindi mi sentì in qualche modo affine a questo eh, misterioso pittore che non ne voleva sapere di fare il Notaio, e quindi, protetto dall'ombra lunga di Giorgione, quando ho potuto raccontare di un pittore non ho avuto dubbi. Mi sono ricordato Pisa, la normale, il professor Settis e io ho scelto lui e ho scelto di raccontare di lui quello che si, posso, si può raccontare, come fabbricava alcuni dei suoi colori. La mia storia si svolge nel centro di Firenze, che se si, se si attraversa a piedi, ecco, in un quarto d'ora ce l'hai fatta. Eh, quindi è, è tutto molto concentrato. Però ecco sì, ho dovuto farmi tutte le mie ricerche e rinfrescare cose che già sapevo e scoprirne di nuove eh, che mi hanno molto appassionato e che poi sono finite direttamente nella storia, ovvio. Tra l'altro attraverso questi tre personaggi, vorrei tornare un attimino sui personaggi eh, che hanno una caratteristica molto bella, singolarmente ognuno ha le sue caratteristiche ehm, sia per la famiglia dalla quale provengono Nina ad esempio è la figlia della direttrice ehm, di Palazzo Pitti Giamale è, è figlio di ehm, una, una coppia di, di egiziani che ha una fioreria eh, mentre Leonardo, ecco, ehm, scusami, Lorenzo è invece un fiorentino doc Uh, ecco, presi singolarmente, ognuno ha i suoi pregi e difetti, ma da soli non andrebbero uh, chissà dove. Però insieme formano una banda, formano un trio pazzesco, perfetto. E non tutti hanno lo stesso amore per l'arte uh, che ad esempio Anina, uh, Il che, secondo me, avvicina anche tantissimo i ragazzi, perché non tutti sono appassionati. Uh, però ecco, Lorenzo per primo è la dimostrazione che si può in gruppo Uh, trovare qualcosa di bello in qualcosa in cui da solo non ti avvicineresti uh, quindi la condivisione ci permette di avvicinarsi e, e scoprire delle, delle cose inaspettate dalle, dalle scorribande anche dall'arte um, e questo, questo gruppo e questa mix di amicizia secondo me è vincente per cui ok raccontare gli artisti ma attraverso gli occhi di questi tre ragazzi uh, può essere veramente il mix che arriva a a coinvolgerti e leggere uno dietro l'altro, perché sono come le patatine eh, questi libri. Che poi tu l'hai saputo raccontare anche no? con un linguaggio contemporaneo, hai usato anche il dialetto fiorentino, quindi hai cercato di usare anche delle, delle contestualizzazioni per cercare di essere il più possibile vicino a quello che i ragazzi, i nostri ragazzi di oggi no, vivono, quindi quali sono i loro miti, i calciatori, le serie tv, eh, quindi è, è anche questo il bello di questo, di questo tuo lavoro, no? per, hai, hai proprio cercato di utilizzare tutti i modi per poter appassionare i ragazzi a, a, queste, a queste vicende di questi tre, di questi tre ragazzi e di questo merlo particolare. Certo, chiaramente no, non solo io, ma, ma anche, anche gli altri miei colleghi, quindi anche Pier Domenico, Maglio, eccetera, abbiamo veramente cercato di, di creare dei ragazzi che potessero essere verosimili, realistici. Eh, e che in effetti, con questo gergo comune, con questo, questa parlata giovane, si ritrovano poi a, a vivere delle gag automaticamente quando si, si ritrovano catapultati nel passato. Perché invece eh, la gente di quell'epoca parlava in un modo completamente diverso, difficile per loro e a volte è comico, per cui ci dava anche spunti narrativi. Gli effetti, ecco, del, del linguaggio contemporaneo si estendevano e ci hanno divertito perché si vede, che ognuno ha fatto a suo modo delle battute o dei riferimenti culturali moderni paragonati a, a quelli magari del passato. Le vite eh, dei, degli artisti del Rinascimento sono eccezionali, sono piene di, di, di luci, ombre, di, di battaglie, di, eh, di, di avventure, solo che venivano un po' lasciate da parte per parlare delle tecniche, del, delle cose un po' più, più, eh, un po più noiose, ecco, diciamo, no. Per cui io a scuola vivevo questa esperienza e quindi questa serie ci permette veramente di farli uscire dalle pagine e farli diventare umani. Eh, con tutti il, tutte le loro speranze il loro coraggio la rabbia eh, in particolare per michelangelo la rabbia perché non gli potevi dire eh, tanto così che subito esplodeva giustamente perché lui sapeva di essere un genio eh, e eh, il fatto che questo si possa portare nelle scuole lo confermo perché al momento eh, ci sono almeno due istituti che nel mio caso stanno leggendo il prigioniero nella pietra dal piemonte alla sicilia e mh, e non vedo l'ora di incontrarli e vedere cosa hanno, cos hanno realizzato, anche eh, fisicamente, perché sono a volte progetti interdisciplinari, quindi si legano certo. l'arte e fanno magari delle prove pratiche. Quindi sono veramente curioso perché non vedo l'ora di, di, di, di parlare proprio di questi libri con i ragazzi alla fine della lettura. Ma sì, ma perché alla fine, alla fine come, avete, come avete detto voi, il fatto di um, diciamo, introdurre non solo l'artista, ma anche l'uomo, nel caso di tutti e tre, è, mh, incuriosisce il lettore. E penso che i ragazzi, diciamo, la chiave di lettura la chiave di volta nei, nei, nei confronti dei ragazzi sia proprio quella, incuriosirli, perché appunto, come dicevi tu, Daniele, magari a volte subentra la noia per dover studiare un'opera d'arte, invece in realtà l'opera d'arte proposta in questa maniera, e poi ovviamente approfondita con le tecniche, con qualcosa di più specifico, però sicuramente è più, più interessante. Io, per esempio, non, spero insomma, di non spoilerare nulla, però vorrei leggere giusto due righe che sono praticamente, secondo me, da quello che ho percepito io, la, come si dice, la, il punto di vista diciamo, di Michelangelo su tutta la sua opera. Quando lui dice, cerco la perfezione, capisci? Tornò a girarsi verso la statua rischiarata dalla fiamma. La perfezione si ottiene quando non c'è più niente da togliere. La figura è lì, prigioniera nella pietra. La sento, mi supplica di liberarla, di darle il respiro, la vita. Sto risuscitando uno che era ritenuto morto da 40 anni e guarda l'ora: sprigiona forza ed eleganza. E ovviamente, sta parlando del, del Davide, della statua che sta realizzando in questo, in questo libro. Quindi, diciamo. È, io l'ho trovato davvero interessante questo modo di approcciarsi alla storia dell'arte però mh, infatti daniele volevo chiederti eh, volevo farti anche questa domanda non so se è stato poi difficile scrivere questo libro perché è vero che c'è l'aspetto umano l'aspetto del romanzo dell'avventura tutti gli elementi che avete evidenziato voi però c'è anche un contesto storico ben preciso quindi immagino ci sia stato dietro non solo per te ma per tutti quanti anche un lavoro di ricerca giusto sì esatto Certamente la ricerca è stata importantissima perché è vero sono libri che sono divertenti, ben costruiti, pieni di humor, eh, ma sono attenti e hanno una ricostruzione storica ben precisa. Io in particolar modo, eh, forse ho pure esagerato, nel senso ho letto un sacco di materiale perché ci tenevo ma mi interessava. Poi il bello è anche questo, quando racconti delle storie approfondisci degli argomenti che, che, che ti piacevano ma non avevi magari mai avuto la, la, la possibilità di metterci su e, e quindi ho fatto, ho letto parecchio materiale sono andato anche a Firenze quindi ho visitato Casa Buonarroti dove eh, inizia un po' la storia E lì ho trovato tutto quello che mi serviva ho, ho respirato un pochino l'atmosfera i luoghi eh, dove Michelangelo era stato e ho cercato di riportarli eh, sulla, sulla carta e devo dire che ad esempio eh, in piazza del Duomo ecco, dove adesso c'è il museo dell'opera eh, ho chiesto agli inservienti ad esempio dove, dove fosse più o meno il cortile dove Michelangelo eh, scolpiva fisicamente Bravo. il David e non me l'hanno saputo dire mh, con certezza ma eh, l'ipotesi era che nel momento in cui glielo stavo chiedendo era lì l'atrio, ah, sì. del museo era quello che probabilmente eh, era stato cinto da una staccionata da Michelangelo perché non voleva che nessuno sì, lo vedesse. E, e dirò è stata un'emozione incredibile cioè pensare che eh, tutto quello che già ormai era nella mia mente stava succedendo lì solo 500 anni anni, anni fa e è una cosa veramente è stata un'emozione lo, lo dico proprio Caravaggio per me è molto di più che, un, che un, una scelta, diciamo così, di opportunità, o, o così, perché mi, mi, mi piaceva parlare di un pittore di piuttosto che un altro. Caravaggio per me è proprio un riferimento da, da forse una trentina d'anni e quello è di tutti gli artisti, quello che sempre più mi ha intrigato, mi intriga tutto della sua vita e del suo modo di fare arte. Il, innanzitutto... Um, Innanzitutto Caravaggio è un straordinario personaggio attuale, come posso dire, è vissuto alla fine del Cinquecento, all'inizio del Seicento, ma già con uno spirito profondamente romantico, ottocentesco in questo senso e, ti dirò di più, anche già sforando nei tempi, nei tempi moderni, perché lui è un precursore della fotografia, della cinematografia, è un, è un pittore che attraverso le luci e le ombre ha dipinto le immagini, ha dipinto i corpi, ha dipinto uh, delle atmosfere, che sono assolutamente da, da, da cinematografia o da fotografia. Tant'è che dico spesso che molti registi e tantissimi direttori della fotografia, uh, quando parlano di ispirazione, quasi sempre citano Caravaggio tra, le loro, tra i loro riferimenti, perché appunto ha, ha avuto la capacità pazzesca di creare delle storie dentro un unico fotogramma. Se si vede, uh, boh, alla, per esempio, uno che, che ho sempre amato molto, no? la polgurazione di San Paolo che cade da cavallo fondamentalmente, e, e di Saulo in, in quel senso, uh, o meglio, è Saulo prima di diventare poi uh, San Paolo, e, è un'immagine un, un straordinaria che ci racconta dell'illuminazione, ci racconta della della, della folgorazione di, di un uomo, di un'anima, che improvvisamente scopre uh, la verità, ma ne rimane anche atterrito in tutti i sensi, proprio cadendo da cavallo. Quindi in, in un frame, in una, in una breve inquadratura, più o meno breve, poi dipende da quanto è grande il quadro, ma comunque in uno spazio di una, uh, di una immagine fissa, Caravaggio racconta tutta una vita, racconta tutta una storia. Così come è meraviglioso, per esempio, la chiamata la chiamata di San Matteo da parte di, di Gesù lì nella, nella taverna in quel, in, quel, in quel fotogramma, in, quella, in quel dipinto c'è talmente tanta vita talmente tanta scena animata che è difficile immaginarlo come un quadro quello è, è davvero un fotogramma di un film fondamentalmente quindi Caravaggio è per me un, un riferimento su come si raccontano le storie e poi anche un riferimento per la sua vita. Nessuna vita come quella di Caravaggio è bella da raccontare. No? Da quando nasce a quando muore, uh, giovanissimo, noi ci troviamo di fronte ad un personaggio che ha fatto della sua vita un'opera d'arte, maledetta, una vita per certi versi triste, per altri versi invece piena di vita, ma comunque da raccontare. Niente a che vedere con, con tutte le altre vite di altri grandi artisti, Uh, suoi contemporanei, che sono venuti prima e dopo, che non hanno la stessa forza. Chi, quale pittore, ha nel suo bagaglio di esistenza un omicidio, amori di tutti i tipi, con uomini e donne, prostitute, chi ha un, um, un padre, un zio, un nonno, morto di peste nel giro di una settimana, chi ha una morte che non è stata ancora ben uh, compresa e non verrà compresa mai più. Chi uh, ha nel suo bagaglio dipinti che probabilmente sono stati dipinti, ma che nessuno conosce, è un pittore che, di cui si potrebbe, sono scritti centinaia di libri. Un sogno che ho da sempre, ma non, non, al di là del passeggiare in maniera silenziosa e solitaria, poi a un certo punto, uh, nelle prime pagine, proprio lo dico: lei si gode il, il museo tutto per sé, no? a questa possibilità perché lei è la figlia della direttrice del museo ma al di là della pace eh, esclusiva che, che Nina riesce ad avere il mio sogno sempre è stato ma credo sia di molti non, non, non il mio soltanto privato quello di poter entrare dentro i quadri no? di andare a vedere dentro quelle, quelle, quelle meraviglie dipinte che cosa stava succedendo io mi diverto tantissimo a, a, proprio a, a, a far vibrare le varie corde, diciamo così, del, del nostro italiano. L'ho fatto per la prima volta, Nella Notte delle malombre, il mio romanzo uh, che è uscito un po' di tempo fa, con molto napoletano, però era, è, un, è un libro molto drammatico. Però ho, ho, ho, ho, ho come posso dire, ho raccolto questo grande gusto per, per le tante variazioni che può avere la nostra lingua. Ed è un motivo per cui, a differenza di altri miei colleghi, amici scrittori, che, di, di cui ammiro moltissimo il loro, il loro percorso però loro, a, a differenza di molti io ambiento le mie storie in Italia perché mi piace proprio anche proprio questo elemento qui della, della, della, della, delle, nostre, delle mie storie delle nostre storie cioè che puoi dare anche una coloritura anche perché in, in Italia l'italiano non si parla dappertutto o meglio comunque si parla in maniera mescolata ora tu sei siciliano se non sbaglio e io per esempio trovo straordinaria la lingua siciliana, il dialetto siciliano, e, e quindi se io parlo, quando io sono stato tantissime volte in Sicilia, ho lavorato per molto tempo anche ad Avola, e lì eh, si, parlava, si parlava italiano, misto siciliano continuamente, e allora è, è, è disonesto ecco, raccontare l'Italia senza queste, queste variazioni linguistiche. Per Jamal è a maggior ragione, perché lui poi ha una... Ha una origine egiziana. Tra l'altro, io ho, ho vissuto per molto tempo lavorando in Qatar dove ho preso almeno un po' di, di arabo, molto poco perché l'arbo è veramente arabo, è impossibile da capire. <ride> e, però ho, ho, ho, ho, ho raccolto il sapore di certe, di certe parole. Non ho esagerato, quindi è molto, molto incomprensibile. Però è bello ogni tanto metterci una nota, perché Jamal. È il ragazzo italiano del tutto che però dentro di sé fa scorrere ancora un po' di questa linfa delle sue radici. Ed è secondo me molto affascinante mh, che lui recuperi queste radici ogni tanto. Talvolta, no, quando noi dobbiamo esprimerci nella nostra, in italiano, abbiamo comunque bisogno della nostra, della nostra radice dialettale o nel caso di Jamal eh, nazionale. Perché talvolta ci sono alcune parole che sono intraducibili. Per esempio, allora Silvio Nonno descrive Hamar, che è l'asino um, in, in arabo, suona molto più, molto più bello, no, detto in questa lingua: hamar è proprio c'è cioè una, una musicalità, sì. una sonorità fortissima. Così talvolta Eugenio Rabona, che è il mercante che, che con Caravaggio condivide uh, una parte del viaggio deve, ed è casertano, deve esprimersi in napoletano perché ci sono certi modi di dire che sono proprio, che sono proprio, sono molto meglio in napoletano e quindi mi piace piacere di metterci dentro. Ecco, è, un grande, è un grande viaggio. È estremamente difficile e quindi è una sfida che per me è, era bello provare a cogliere. E lavorare su una storia che non hai inventato tu, ma che esiste già, ci sono dei personaggi che sono già in qualche modo delineati e diciamo una struttura da, da rispettare. Questa cosa dal di fuori potrebbe sembrare limitante no? per uno che fa il mio, il mio lavoro, invece eh, di solito è tutto il contrario, perché una sfida e trovarti già di fronte a un percorso tracciato, ti permette di cercare la tua personale strada dentro quel bosco, dentro quel bosco e, e cercare la tua via originale, ad una cosa che in qualche modo ha già un'identità. Eh, la via poi era stata tracciata da degli amici, quindi meglio di così non si poteva chiedere. Cilegina sulla torta è stato quando Carla mi ha chiesto che, auto, che artista, eh, doveva essere protagonista del mio libro, mi ha detto: Scegli pure. E, e io, ovviamente, ho scelto Giotto perché, come si intuisce dal mio accento, io vengo da Padova e, e quindi Giotto e la cappella Sprovegni eh, erano parte del mio immaginario fin da quando mi portarono in gita alla cappella. La prima volta penso alle elementari e, e poi gita che si è ripetuta alle medie, al liceo e così via. E quindi era sicuramente l'artista fiorentino che più aveva acceso la mia immaginazione di, di Padovano appena mi sono accorto che. C'erano dei paletti, il, il mio tentativo è di trovare il modo di in qualche modo scardinarli e trovare la tua chiave originale lì dentro. Giotto tra l'altro, che è il primo, forse non il primo, ma uno dei primi artisti in senso moderno del termine, ehm, Giotto è la prima persona che personalizza l'arte, eh, si passa dal concetto di bottega, dove ogni artista della bottega più o meno vale uguale agli altri, al fatto che Giotto è il maestro, i, i clienti vanno da lui, è, è Giotto e la sua firma la cosa importante, perché la sua visione del mondo e dell'arte è interessante. E, e e quindi da un certo punto di vista, passatemi, la Butad è un influencer di quell'epoca lì. E lui capisce benissimo un principio che oggi per esempio per gli influencer è molto chiaro, per essere il primo di tutti e quindi per poter essere sempre il numero uno devi cercare di fare delle cose sorprendenti a cui gli altri non avevano mai pensato. Dante Alighieri bisogna dire uno che ha, sullo stesso tema aveva parecchio da dire e infatti si è inventato una forma metrica e, e, e l'ha sviluppata nel più grande capolavoro della nostra letteratura, quindi insomma direi che erano amici per un buon motivo ovviamente mette sempre un po' di timore avvicinarsi ai grandissimi e, da un certo punto di vista dall'altro punto di vista tu sei così piccolino che sai che comunque eh, qualsiasi cosa farai insomma troppo danno non lo puoi fare quindi hai quella umiltà mista consapevolezza che, che ti, ti dice vabbè faccio del mio meglio speriamo che basti e, ovviamente studio e, devo dire la verità è stato uno studio che ha riguardato più Dante che, eh, che Giotto, perché appunto di Giotto molte cose le sapevo già e quindi quella parte lì ha richiesto meno lavorazione e mh, la, la parte di Dante invece ha richiesto degli aspetti diversi che non conoscevo e quindi come sempre succede quando, quando i ragazzi mi chiedono la classica domanda quanto ci metti a scrivere il libro? la, la risposta tipica è sempre a scriverlo poco e a sapere che cosa metterci dentro molto di più e quindi come sempre anche qui la scrittura effettiva del libro richiede qualche giorno e molti mesi se ne vanno a studiare i, i libri che ti permettono di, di sapere che cosa metterci dentro ecco, tra le fonti io lo cito visto che, che carla è qui eh, emons ha, ha pubblicato da poco una bellissima edizione della divina commedia in audiolibro tutte in audiolibro eh, commentata da vittorio sermonti che è un capolavoro assoluto e quindi io proprio consiglio caldamente perché da, da fan ecco consiglio da fan è bellissimo Ricevere dei personaggi in eredità è vincolante, non è stato un vincolo problematico, a, a dir la verità il, il vincolo problematico per me era un altro, eh, nei libri precedenti della serie, ogni volta che i ragazzi arrivano nel passato, Mercurio in qualche modo eh, attraverso tra l'altro dei biglietti in rima, e io non so scrivere le filastrocche in rima, è eh, mio problema, ma non tutti possono fare tutto, eh, guida i ragazzi in una sorta di giallo. E di mistero, questo per me poneva due problemi. Uno, faccio fatica con le filastrocche e le rime. Due, anche sui gialli non è che sia proprio fortissimo, e e quindi in qualche modo mi sono chiesto come fare a gestire questa cosa che per me era problematica. E nel mio libro eh, capita un piccolo evento quasi all'inizio, e eh, cioè eh, che scardina tutto questo: nel senso che quando i ragazzi arrivano per la prima volta nel passato, eh, Mercurio è lievo la via e una freccia, una freccia nera lo colpisce ad un'ala eh, ferendolo. E il fatto che Mercurio, che oltre che un loro amico è anche un po' il, la chiave per loro di poter viaggiare nel tempo e quindi ritornare un giorno nel presente se si sia fatto male eh, costringe i ragazzi a cambiare quello che per loro era già uno schema un po' assodato, cioè facciamo del nostro meglio, risolviamo un mistero e torniamo a casa. Si dovranno ingegnare per cercare di aiutare Mercurio e perché, col ferimento di, di Mercurio, che è l'elemento magico di questa storia, il loro mondo comincia ad andare un po' in pezzi, cominciano a capitare in questo mondo delle cose particolarmente strane, che li costringeranno a cercare nuovi modi di cavarsela, ecco. E quindi si torna più nell'avventura, che era più una cosa nelle mie corde.